Manifesto per la verità, mi rendo conto che il titolo è un po' pretenzioso di questo libro, d'altra parte l'ha scelto l'editore e io lo interpreto per, come persona che si impegna sempre a cercare la verità, facendo il suo lavoro naturalmente, non penso di avere in tasca la verità con la V maiuscola, però... Per onestà, ognuno di noi, tutti quelli che fanno informazione, dovrebbero cercare la verità, soprattutto raccontare quello che vedono con i propri occhi. Perché il problema oggi dell'informazione, o se vogliamo della disinformazione, è il fatto che le notizie che vengono pubblicate spesso non sono verificate, quindi non corrispondono alla verità, non corrispondono ai fatti. Eh, questo è dovuto in parte all'avvento delle nuove tecnologie soprattutto dei social network che coprono buona parte dell'informazione, soprattutto per i giovani e anche i meno giovani vanno sempre più spesso ad informarsi sui social network, ma non si tiene conto che chi scrive sui social network non è tenuto a verificare le notizie, sono tenuti a verificare le notizie quelli che scrivono sui quotidiani o sui giornali anche online, ma che sono regolarmente iscritti nel tribunale. Questi giornali invece sono tenuti a rispettare un codice deontologico che prevede delle regole. Purtroppo anche questi giornali spesso contravvengono a queste regole, soprattutto per esempio per quanto riguarda argomenti come la violenza contro le donne. In questo caso non si usa un atteggiamento che parte dalle donne e vedere come viene prodotta sui loro corpi la violenza, partendo il fatto che l'uomo in questo sistema patriarcale si sente padrone della donna e si sente in dovere di poter decidere sul futuro sulle scelte della donna e invece eh, la stampa in genere non tutta naturalmente quando parla di femminicidi parte sempre dall'analisi della condizione dell'uomo che l'ha commesso quindi si dice era depresso aveva perso il lavoro e poi ha commesso il femminicidio preso da un raptus, oppure da una follia d'amore, oppure da una tempesta emotiva. Non, non è vero, non sono queste le cause che inducono un uomo a uccidere una donna, sono appunto le sue convinzioni di poter decidere del corpo della donna. E poi ci sono anche altri casi naturalmente dove le false informazioni sono servite per esempio a causare guerre, oppure abbiamo altri esempi molto recenti anche di false notizie diffuse per creare la paura di un'invasione da parte degli immigrati e infine ci sono molte false notizie che mettono a repentaglio la salute dei cittadini pubblicando false informazioni su per esempio l'effetto dei vaccini. E Poi naturalmente eh, la, queste L'intervento di questi social network hanno cambiato molto anche il modo di fare giornalismo, il modo di fare informazione sui giornali e ormai la corsa non è più allo scoop dare una notizia che nessuno dà. L'importante è darla per primi, no? la famosa breaking news, quindi per dare per primi una notizia si rinuncia a, verifi a verificarla e questo induce molte volte a pubblicare fatti che non sono veri o non completamente veri, perché una fake news può essere un fatto inventato di sana pianta ma allora forse è più riconoscibile oppure è parzialmente vero oppure è la manipolazione di un'informazione e oggi tutta la stampa è fortemente inquinata. Da, questi, da queste fake news.